e si viene pertanto proposto quale Presidente Nazionale, Nicolo Mancini. Cari volontari cari volontari, cari soci e cari soci delle pubbliche assistenze, buongiorno. Vi parlo in questa giornata un po' particolare nella quale il Consiglio nazionale, all'esito del 54 Congresso, ha deciso di nominarmi presidente della nostra associazione nazionale. Lo faccio perché ho ritenuto come cosa prioritaria e importante portarvi il mio saluto, ma soprattutto il mio ringraziamento per quello che fate tutti i giorni. Siete la linfa vitale del nostro movimento e gli impegni che ci attendono sono tantissimi, anche in un momento storico di così grande difficoltà. Ma sappiamo che le pubbliche assistenze non hanno paura di affrontare le difficoltà, ma anzi proprio in questi momenti riescono a esprimere eh, il massimo e il massimo della solidarietà eh, sui nostri territori. L'impegno è sempre quello di poter essere vicini eh, alle esigenze e ai bisogni, non solo con le azioni pratiche, ma anche sostenendo quello che eh, la nostra grande associazione è grande nei numeri e eh, grande soprattutto nei valori. Come ho avuto modo di dire durante l'ultimo nostro congresso nazionale per alleggerire un po' un intervento Corposo, uh, ho citato Robert De Niro che protagonista di una commedia leggera uh, recita questa frase, dice i musicisti vanno in pensione solo quando non hanno music più musica dentro e credo che tutti noi, tutti i volontari e le volontarie di Ampas di musica dentro ne abbiano ancora tantissima ed è tutta di grande qualità e a disposizione delle nostre comunità. Grazie e buon lavoro a tutti.